Ciao a tutti da katia bentornati nel mio canale dopo tanto tempo sono tornata con un nuovo progetto in realtà questo progetto non è mio ma è di una bravissima creativa designer rania Scordalou. allora questo è un, un maglioncino che ho visto un po di tempo fa su facebook e su pinterest mi è piaciuto tantissimo mi sono subito innamorata di questo maglioncino Così, ho contattato Rania, Rania Scordalù e ho chiesto eh, se potevo fare il video di questo maglione che a me piace tantissimo, è stata gentilissima e ha consentito molto volentieri. Allora, questa è una taglia 46, è la mia taglia, sono partita con 124 catenelle e ho distribuito i miei punti 22 maglie per il davanti 22 maglie per il dietro e 40 maglie per ogni manica le maniche le ho lavorate su un multiplo di 10 catenelle in pratica io non ho avuto nessuna indicazione quindi ho scaricato la foto e ho cercato di capire dalla foto i punti e diciamo la lavorazione in pratica eh, diciamo questo, questo questo motivo dalla foto non sono riuscito a capire il multiplo quindi ho fatto un po' a modo mio ho fatto un multiplo di 10 dicevo che questa è una taglia 46 nel video vi lascio oh, oh, le taglie dalla 40 alla XL doppia XL allora dicevo sono partita con 124 catenelle, ho chiuso a cerchio, perché come ho già detto prima ho lasciato 22 maglie per il davanti e per il dietro. Gli aumenti gli aumenti li ho fatti solo sul davanti e sul dietro. Ad ogni giro ho aumentato una maglia sulla prima e sull'ultima maglia fino ad arrivare all'altezza del sottobraccio. Io sono arrivata a 21 centimetri Arrivata all'altezza del sottobraccio prima di unire le due parti il davanti e il dietro, ho aggiunto 10 maglie alte. Non ho fatto le catenelle, ma ho fatto le maglie alte che poi nel video oh, si vede, si vedrà, ho aggiunto le 10 maglie alte. Ho aggiunto un motivo e quindi adesso i miei motivi sono 5 una lavorazione all'inizio diciamo ehm, non è stato molto facile ecco però poi una volta capito come come lavorare questa maglia eh, diciamo che è risultata abbastanza poi man mano ho capito e quindi è risultata abbastanza facile bene io ho lavorato questa maglia con questo filato che avevo in casa e ho comprato questo filato da un bel po di tempo e quindi ho deciso di, uh, di usarlo per fare questa maglia in realtà io la prima maglia questa è la seconda che ho fatto la prima maglia l'ho fatta di colore nero quindi non era il caso di fare il tutorial perché non si insomma uh, non si vedeva niente e quindi avevo in casa questo che è un, un filato sfumato ma diciamo che diciamo più un video dimostrativo per farvi vedere come come lavorare questa maglia comunque io ho usato due gomitoli e questo è il secondo questo è quello che mi è rimasto un gomitolo è 150 grammi 600 metri quindi per una taglia 46 io ne ho utilizzati uno e questo è il secondo quello che mi è rimasto per le maniche, io ho lavorato le maniche a tre quarti e la mia maglia. Vi dico anche quanto eh, è lunga la mia maglia, non è lunghissima questa volta. L'ho fatta leggermente sotto, sono arrivata sotto la cintura dei pantaloni. Allora, la mia maglia è lunga. 57 cm mi dico la larghezza la larghezza della mia maglia è eh? 47 centimetri ok quindi volendo potevo fare anche le maniche lunghe oppure allungare ancora di più la mia maglia come bordino ho lavorato un paio di giri solo a maglia bassa e così ho fatto anche nelle maniche e qui nello scollo ho lasciato uh, ho lasciato in questa maniera quindi quando ho iniziato il, il mio lavoro ho fatto solo come basso ho fatto solo un giro a maglia bassa e quindi io lo lascio in questa maniera allora dicevo che io il mio il mio scollo lo lascio in questa maniera scusate si è staccata la telecamera e quindi si è staccata la registrazione ho lasciato il mio lo scollo in questa maniera va bene dimenticavo di dire che ho lavorato la mia maglia interamente con l'uncinetto del 3 e mezzo va bene questo filato il filato che ho usato io nell'etichetta consiglia sì, l'uncinetto del 4 del 5 io ho usato invece l'uncinetto del 3 e mezzo va bene ok vi lascio il tutorial ciao allora prima di iniziare la lavorazione della maglia vi do qualche qualche misura allora per la taglia s una 40 42 si inizia con 116 catenelle quindi io ho impostato i miei punti in questa maniera 18 maglie per il davanti 18 maglie per il dietro e 40 per ogni manica le maniche si lavora un multiplo di 10 catenelle ok per la taglia m si inizia con 120 catenelle quindi 20 maglie per il davanti e il dietro e 40 per ogni manica per la taglia l che è una 46 e io ho lavorato, ho, ho fatto questa lavorazione, eh, la taglia L. Ho iniziato con 124 catenelle quindi ho fatto 22 maglie per il davanti, 22 maglie per il dietro e 40 per ogni manica. Per quanto riguarda la XL, questo va bene anche per la doppia XL. E ho aumentato un motivo per ogni manica quindi ho fatto 50 maglie, 50 catenelle per ogni manica. 24 maglie per il davanti e 24 maglie per il dietro ok possiamo fare 24 maglie o 26 maglie per il davanti o il dietro se volete una doppia xl lavorate 26 maglie per il davanti e 26 maglie per il dietro e come ho già detto le maniche è un multiplo di 10 catenelle allora io ho fatto le mie catenelle le mie 124 catenelle quindi adesso giro le mie catenelle tutte così dritte e chiudo nella prima catenella con una maglia bassissima prendo il filo e chiudo faccio 2 catenelle e adesso lavoro un giro qui ho stretto troppo tutta maglia bassa allora inizio con 2 sì, catenelle e faccio un giro tutta maglia bassa quindi vado nella maglia seguente lavoro una maglia bassa e nel frattempo nascondo anche il filo quindi lavoro 124 maglie basse Facciamo attenzione a non saltare neanche una catenella, altrimenti poi il lavoro non risulta. Non ci troviamo poi con i punti. Ok, quindi vado in ogni catenella e lavoro una maglia bassa. Ok, ci ritroviamo alla fine del giro. Bene, arrivata alla fine del giro, adesso vado a chiudere nella prima maglia bassa con una maglia bassissima. Ecco. Ora faccio 3 catenelle che sono la prima maglia alta adesso lavoro 22 maglie alte quindi ho lavorato la prima vado nella maglia seguente lavoro la seconda 1 2 3 4 5 6 7 8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 16 17 18 19 20 21 e 22 ecco quindi ho lavorato le prime 22 maglie e questo facciamo qui davanti. Ora prendo un po' di filo. E faccio. Allora, 4 catenelle. 1, 2. 3, 4 quindi iniziamo uh, la prima manica la prima manica lavoro su 40 maglie quindi faccio quattro motivi perché è un multiplo di 10 allora salto 1-2, 123 maglie nella quarta lavoro una maglia bassa lavoro 3 catenelle 1 2 3 salto una maglia nella maglia seguente lavoro una maglia bassa 4 catenelle 1 2 3 4 salto 3 maglie 1 2 3 nella quarta lavoro 2 maglie alte quindi ho lavorato la prima rientro e lavoro la seconda e il primo motivo è fatto e adesso ripeto il secondo quindi faccio 4 catenelle 1 2 3 4 salto 1 2 3 nella quarta maglia lavoro una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 salto una maglia maglia seguente maglia bassa 4 catenelle salto 1 2 3 nella quarta maglia lavoro 2 maglie alte quindi 1 rientro 2 e ho lavorato il secondo motivo adesso lavoro il terzo quindi faccio 1 2 3 4 catenelle salto 1 2 3 nella quarta maglia lavoro una maglia bassa 3 catenelle salto una maglia maglia seguente maglia bassa 1 2 3 4 scusate se fatto il nodo 4 catenelle salto 1 2 3 nella quarta maglia lavoro una maglia alta quindi sono 1 2 3 rientro nella stessa maglia e lavoro una maglia alta 4 catenelle 2 3 4 salto 1 2 3 nella quarta maglia lavoro una maglia bassa quindi adesso sto lavorando l'ultimo motivo il 4 faccio 3 catenelle 1 2 3 salto una maglia maglia seguente maglia bassa 1 2 3 4 salto 1 2 3 nella quarta maglia lavoro una maglia alta questa è la prima maglia delle 22 maglie che devo lavorare ok vi faccio vedere quindi qui io ho lavorato le 22 maglie alte ho fatto 4 catenelle ho saltato 3 maglie nella quarta ho lavorato una maglia bassa 3 catenelle salto una maglia maglia seguente maglia bassa 4 catenelle salto 3 maglie nella quarta lavoro 2 maglie alte io qui non ho fatto la catenella di separazione quindi se la manica eh, vi risulta un pochino stretta aggiungete una catenella di separazione io non ho fatto la catenella di separazione quindi finito il mio primo motivo faccio il secondo 4 catenelle salto 3 maglie nella quarta maglia bassa 3 catenelle salto una maglia maglia seguente maglia bassa e quindi ho lavorato il secondo motivo 4 catenelle salto 3 maglie nella quarta 2 maglie alte nella stessa maglia quindi 1 2 3 4 alla fine del quarto motivo saltando le 3 maglie nella quarta lavoro una maglia alta e adesso devo continuare a lavorare ancora 21 maglie alte e faccio 1 2 3 4 5 fino ad arrivare a 22 lavorate le 22 maglie alte adesso lavoriamo la seconda manica quindi facciamo 4 catenelle 1 2 3 4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 4, salto 3 maglie 1 2 3 e nella quarta lavoro 2 maglie alte quindi ho lavorato due motivi devo lavorare ancora altri due motivi quindi ci ritroviamo qui alla fine del giro intanto vi faccio vedere il filato che sto lavorando allora io sto lavorando questo filato è un filato che avevo in casa già da tantissimo tempo e eh, non l'ho mai usato quindi non vi so dire eh, diciamo come il risultato di questo della lavorazione con questo filato è un filato a quattro capi non è ritorto quindi la lavorazione già la sento sono diciamo all'inizio della lavorazione e già mh, capisco che la lavorazione risulta abbastanza morbida vi faccio vedere l'etichetta ecco il mio filato è questo questo è um, un gomitolo da uh, 150 grammi 600 metri va lavorato con il ferro con l'uncinetto del 4 o del 5 io comunque sto lavorando con l'uncinetto del 3 e mezzo voi eh, potete lavorare qualsiasi filato avete in casa. l'importante è che si lavora con l'uncinetto del 3 e mezzo o del 4. Se cambiate uncinetto, eh, diciamo, magari poi eh, la taglia risulta diversa, ok? Magari risulta più grande se lavorate con un uncinetto eh, più grande del 4 e mezzo o del 5. Va bene. Allora, come dicevo finisco i motivi della mia manica ci ritroviamo qui alla fine del giro allora eccomi alla fine del giro quindi sono um, ho lavorato l'ultimo motivo adesso qui salto 1 2 3 nella quarta maglia e qui mi trovo una maglia alta chiudo con una maglia bassissima adesso iniziamo la lavorazione il davanti e il dietro facendo degli aumenti quindi facciamo gli aumenti ad ogni giro e li facciamo sulla prima e sull'ultima maglia allora inizio con 3 catenelle che sono come sempre la prima maglia alta lavoriamo anche facciamo una lavorazione che abbiamo già fatto perlomeno io, che io ho già fatto fatto alcuni tutorial con questo punto quindi lavoriamo una maglia alta e una maglia alta doppia in rilievo quindi dobbiamo alternare questi due punti ora qui io mi trovo sul, sul primo punto sulla prima maglia alta ho iniziato con 3 catenelle per formare la prima maglia alta due volte filo sull'uncinetto e faccio il mio primo aumento vado sotto la maglia alta così prendo il filo e lavoro una maglia alta doppia e questo è il primo aumento vado nella maglia seguente lavoro una maglia alta filo sull'uncinetto due volte vado nella maglia alta seguente e lavoro una maglia alta doppia in rilievo il rilievo davanti maglia seguente maglia alta quindi faccio una maglia alta normale e una maglia alta doppia in rilievo davanti quindi due volte filo sull'uncinetto vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta doppia in rilievo maglia seguente maglia alta maglia seguente, maglia alta doppia in rilievo, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta doppia, maglia seguente, maglia alta. È un punto molto semplice, però a me piace molto l'effetto. È nella maglia, diciamo originale la maglia che ha creato eh, la bravissima Rania Scordalù ha fatto lo stesso punto. Quindi lavoro fino ad arrivare ultima maglia alta perché nell'ultima maglia dobbiamo fare l'aumento vado un pochino veloce quindi qui ho lavorato la maglia alta doppia e qui lavoro la maglia alta maglia alta doppia maglia alta ecco qui mi trovo su un'ultima maglia alta quindi lavoro una maglia alta due volte il filo sull'uncinetto nella stessa maglia la maglia sottostante vado sotto la maglia in questa maniera prendo il filo e lavoro il mio aumento una maglia alta doppia ecco ora lavoriamo la manica quindi faccio 2 catenelle 1 2 qui abbiamo 4 catenelle quindi vado nell'archetto e lavoro una maglia bassa adesso una catenella e nell'archetto delle 3 catenelle Lavoro 7 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 una catenella vado nell'archetto delle 4 catenelle lavoro una maglia bassa 2 catenelle qui dove abbiamo le due maglie alte io qui non ho fatto la catenella di separazione quindi vado tra le due maglie entro proprio al centro delle due maglie e lavoro 2 maglie alte quindi 1 rientro 2 E adesso lavoro il secondo motivo quindi faccio 2 catenelle una maglia bassa dove abbiamo l'archetto di 4 catenelle una catenella vado nell'archetto di 3 catenelle e lavoro 7 maglie alte 1 2 3 4 5 6 7 una catenella nell'archetto delle 4 catenelle lavoro una maglia bassa adesso 2 catenelle e nelle due maglie alte al centro delle due maglie lavoro 2 maglie alte 1 rientro 2 e adesso devo lavorare il motivo il terzo motivo 1 2 catenelle maglia bassa nell'archetto nell delle 4 catenelle una catenella 7 maglie alte nell'archetto ehm, nell'archetto delle 3 catenelle quindi faccio 1 2 3 4 5 6 7 una catenella maglia bassa nell'archetto delle 4 catenelle 2 catenelle e 2 maglie alte proprio al centro delle due maglie 1 e 2 scusate prendo un po di filo ok finisco l'ultimo motivo quindi faccio 2 catenelle maglia bassa nell'archetto delle 4 catenelle una catenella 7 maglie alte nell'archetto delle 3 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 una catenella maglia bassa nell'archetto delle 4 catenelle 2 catenelle qui adesso siamo nella seconda parte delle 22 maglie quindi facciamo un aumento allora vado sulla prima maglia e lavoro una maglia alta filo sull'uncinetto due volte nella stessa maglia nella maglia sottostante vado sotto la maglia in questa maniera prendo il filo e lavoro una maglia alta doppia in rilievo, ora nella maglia seguente lavoro una maglia alta, maglia seguente. Maglia alta doppia in rilievo, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta doppia. quindi qui ho lavorato la maglia alta doppia nella maglia seguente lavoro una maglia alta maglia seguente maglia alta doppia arrivo alla fine così facciamo il secondo aumento insieme quindi maglia alta maglia alta doppia maglia seguente maglia alta maglia seguente maglia alta doppia maglia seguente maglia alta maglia seguente maglia alta doppia maglia alta maglia alta doppia ci sono quasi alla fine Maglia seguente maglia alta sono sulla penultima maglia faccio una maglia alta doppia in rilievo ecco sull'ultima maglia quindi vado nell'ultima maglia alta e lavoro una maglia alta filo sull'uncinetto due volte nella stessa maglia lavoro una maglia alta doppia il secondo aumento e adesso ricominciamo i motivi per l'altra manica lavoro solo un motivo poi andata avanti fino alla fine del giro allora 2 catenelle maglia bassa nell'archetto delle 2 catenelle una maglia eh, una maglia bassa e 7 maglie alte nell'archetto delle 3 catenelle 1 2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 2 catenelle e 2 maglie alte nelle due maglie alte qui al centro delle due maglie 1 se volete allargare un pochino la manica eh, fate una maglia alta una catenella e una maglia alta ok io comunque non faccio le catenelle di separazione allora andate avanti ci ritroviamo qui nell'ultimo motivo alla fine eccomi sono alla fine del giro quindi ho lavorato le mie 7 maglie alte nell'archetto delle 3 catenelle ho fatto una catenella una maglia bassa nell'archetto delle 4 catenelle 2 catenelle e adesso chiudo qui nella prima maglia con una maglia bassissima adesso ricominciamo quindi facciamo 3 catenelle per iniziare con la prima maglia alta filo sull'uncinetto due volte qui dove abbiamo la maglia alta lavoro una maglia alta doppia ripeto dobbiamo fare gli aumenti ad ogni giro quindi nella stessa maglia ho lavorato una maglia alta doppia nella maglia seguente mi trovo una maglia alta doppia. Quindi lavoro sulla maglia alta doppia una maglia alta. Qui nella maglia la maglia seguente mi trovo una maglia alta. Quindi nella maglia alta lavoro una maglia alta doppia. seguente mi trovo una maglia alta doppia quindi sulla maglia alta doppia lavoro una maglia alta maglia seguente mi trovo una maglia alta quindi nella maglia alta lavoro una maglia alta doppia maglia seguente mi trovo una maglia alta doppia quindi sulla maglia alta doppia lavoro una maglia alta maglia seguente mi trovo una maglia alta e quindi nella maglia alta lavoro una maglia alta doppia in rilievo quindi vado sotto la maglia così prendo il filo e lavoro la maglia alta doppia quindi dobbiamo invertire i punti dove abbiamo la maglia alta lavoriamo la maglia alta doppia e dove abbiamo la maglia alta doppia lavoriamo una maglia alta ok così in tutti i giri tutti i giri che facciamo dobbiamo invertire i punti ripeto dove abbiamo la maglia alta doppia lavoriamo una maglia alta e dove abbiamo la maglia alta lavoriamo una maglia alta doppia in rilievo quindi qui mi trovo una maglia alta doppia e lavoro una maglia alta maglia seguente nella maglia alta lavoro una maglia alta doppia in rilievo nella maglia alta doppia in rilievo lavoro una maglia alta maglia alta quindi lavoro una maglia alta doppia in rilievo sinceramente non so come si chiama a questo punto però a me piace tantissimo è veramente un bel punto semplice facile ma uh, ha un bel effetto soprattutto se si lavora con la lana con un filato un pochino più grosso allora arrivo all'ultima maglia vi faccio vedere ancora come dobbiamo fare l'aumento ecco quindi qui sono sull'ultima maglia e mi trovo una maglia alta doppia lavoro qui ho lavorato la maglia alta doppia ok e qui mi trovo la maglia alta doppia quindi lavoro una maglia alta e nella stessa maglia qui l'ultima maglia lavoro una maglia alta doppia e quindi ho fatto l'aumento adesso faccio una catenella dove abbiamo le sette maglie alte dobbiamo lavorare delle maglie alte chiuse insieme quindi lavoro 3 maglie alte e le chiudo tutte e tre insieme quindi vado nella prima maglia alta prendo il filo ed esco da 1. Riprendo il filo ed esco da 2 rientro nella stessa maglia prendo il filo esco da uno ed esco da due riprendo il filo rientro nella stessa maglia esco da uno ed esco da due e chiudo 3 catenelle salto una maglia vado nella maglia seguente e ripeto le tre maglie alte chiuse insieme quindi esco da uno esco da due rientro nella stessa maglia esco da uno esco da 2 rientro esco da 1 ed esco da 2 e chiudo 3 catenelle salto una maglia maglia seguente ripeto 3 maglie alte chiuse insieme quindi esco da 1 esco da 2 rientro esco da 1 ed esco da 2 e chiudo 3 catenelle Salto una maglia, vado sull'ultima maglia alta e lavoro le tre maglie alte non chiuse 1 2 3 e chiudo una catenella vado al centro delle due maglie alte e lavoro 2 maglie alte 1 rientro 2 quindi abbiamo quattro gruppetti di tre maglie alte chiuse insieme ho lavorato le mie due maglie alte, adesso una catenella e ripeto nel secondo gruppetto di sette maglie alte quindi vado sulla prima maglia e lavoro tre maglie alte non chiuse quindi rientro, esco da uno ed esco da due rientro, esco da uno esco da 2 e chiudo 3 catenelle salto una maglia maglia seguente 3 maglie alte chiuse insieme 1 2 3 e chiudo 3 catenelle salto una maglia maglia seguente lavoro le tre maglie 1 2 3 e chiudo 3 catenelle salto una maglia maglia seguente 3 maglie alte chiuse insieme 2 3 chiudo una catenella Vado nelle due maglie alte, quindi vado al centro e lavoro 2 maglie alte 1 2 1 catenella e ripeto. Ripeto qui dove abbiamo le sette maglie alte 4 gruppetti di 3 maglie alte chiuse insieme separate da 3 catenelle. Ok? Quindi vado avanti e ci ritroviamo qui. E lavoriamo la seconda parte dove facciamo gli aumenti ecco finito di lavorare la parte delle maniche ho fatto l'ultimo motivo di tre maglie alte chiuse insieme una catenella e adesso qui lavoriamo la seconda parte quindi dobbiamo fare gli aumenti allora vado nella prima maglia alta e lavoro una maglia alta due volte filo sull'uncinetto nella stessa maglia lavoro una maglia alta doppia in rilievo nella maglia alta doppia lavoro una maglia alta e nella maglia alta seguente lavoro una maglia alta doppia in rilievo qui mi trovo una maglia alta doppia in rilievo e lavoro una maglia alta maglia seguente nella maglia alta lavoro la maglia alta doppia in rilievo continuo così fino ad arrivare all'ultima maglia allora arrivata qui nell'ultima maglia alta quindi nella penultima maglia ho lavorato una maglia alta doppio rilievo sull'ultima maglia che mi trovo una maglia alta doppia in rilievo lavoro una maglia alta filo sull'uncinetto due volte nella stessa maglia lavoro una maglia alta doppia in rilievo adesso faccio una catenella e lavoro i miei motivi quindi lavoro le mie maglie alte le mie maglie alte chiuse insieme allora vi faccio vedere nella prima maglia lavoro 1 2 3 e chiudo 3 catenelle salto una maglia maglia seguente 3 maglie alte chiuse insieme quindi esco da 1. Ed esco da due faccio delle maglie alte diciamo allungate 3 catenelle salto una maglia maglia seguente 3 maglie alte non chiuse 2 3 e chiudo 3 catenelle vado sull'ultima maglia 1 <coughs> 2 3 e chiudo una catenella e qui lavoro le mie due maglie alte 1 2, una catenella e così via fino ad arrivare alla fine del giro. Eccomi, sono arrivata alla fine del giro. Quindi ho fatto i miei quattro motivi 1 2 3 4 una catenella e chiudo qui nella prima maglia alta con una maglia bassissima e adesso ricomincio faccio 3 catenelle che sono la prima maglia alta due volte filo sull'uncinetto nella stessa maglia lavoro una maglia alta doppia maglia seguente nella maglia alta doppia lavoro una maglia alta e nella maglia alta lavoro una maglia alta doppia il rilievo scusato ogni tanto dimentico di dire maglia alta doppia il rilievo quindi vado avanti così fino ad arrivare al motivo delle maniche quindi adesso vado un pochino più veloce perché penso che avete capito come si lavora questo punto come dobbiamo fare anche gli aumenti ok arrivo qui dove abbiamo l'ultima maglia alta vi faccio rivedere ancora una volta come aumentare eccomi allora ho lavorato le mie maglie alte mi trovo qui nell'ultima maglia vi faccio rivedere come dobbiamo fare gli aumenti e poi andate avanti da sola da sole per quanto riguarda la parte del davanti e dietro per gli aumenti ok quindi qui mi trovo la maglia alta doppia rilievo lavoro una maglia alta filo sull'uncinetto due volte rientro nella stessa maglia e lavoro la maglia alta doppia quindi dobbiamo seguire questa come chiamarla questa costina in questa maniera ok dobbiamo uh, uh, l'ultima maglia dobbiamo fare sempre la maglia alta doppia il rilievo nell'ultima maglia quando invece iniziamo il lavoro facciamo una maglia alta e nella stessa maglia poi lavoriamo la maglia alta doppia va bene ora andiamo avanti per quanto riguarda le maniche facciamo 2 catenelle 1 2 nel primo archetto lavoro una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 vado nel secondo archetto e lavoro una maglia bassa scusate un attimo prendo un po di filo 3 catenelle maglia bassa nel terzo archetto 2 catenelle qui abbiamo le due maglie alte quindi vado al centro delle due maglie e lavoro 2 maglie alte 1 2 2 catenelle quindi vado nel primo archetto e lavoro una maglia bassa 3 catenelle secondo archetto maglia bassa 3 catenelle terzo archetto maglia bassa 2 catenelle e due maglie alte qui dove abbiamo le due maglie alte ok quindi lavoriamo questo giro è facilissimo quindi facciamo qui abbiamo le due maglie alte 2 catenelle una maglia bassa nel primo archetto delle 3 catenelle 3 catenelle maglia bassa nel secondo archetto 3 catenelle maglia bassa nel secondo archetto 2 catenelle e 2 maglie alte qui al centro delle due maglie va bene quindi andiamo avanti e ci ritroviamo alla fine del giro quindi arrivate qua poi dovete fare gli aumenti lavorate poi la seconda manica e ci ritroviamo qui alla fine del giro eccomi allora ha finito il mio giro ho iniziato di nuovo il giro e ho fatto i miei aumenti e adesso lavoro qui nella manica quindi ci concentriamo adesso sulla manica lavoro 4 catenelle quindi cominciamo dal primo giro 1 2 3 4 vado nel primo archetto e lavoro una maglia bassa 3 catenelle vado nel secondo archetto e lavoro una maglia bassa 1 2 3 4 catenelle e lavoro le mie due maglie alte al centro delle due maglie 1 2 lavoro il secondo motivo quindi faccio 4 catenelle 2 3 4 una maglia bassa nel primo archetto 3 catenelle una maglia bassa nel secondo archetto 4 catenelle 2 maglie alte qui al centro delle due maglie alte ok quindi stiamo partendo dal primo giro qui dove abbiamo fatto 4 catenelle abbiamo saltato le tre maglie una maglia bassa 3 catenelle ho saltato una maglia nella maglia seguente ho lavorato una maglia bassa 4 catenelle e 2 maglie alte e quindi stiamo ripetendo qui ora lavoro il terzo motivo 1 2 3 4 catenelle archetto maglia bassa 1 2 3 catenelle archetto maglia bassa 1 2 3 4 2 maglie alte al centro delle due maglie 1 2 3 4 maglia bassa nel primo archetto delle 3 catenelle 1 2 3 catenelle maglia bassa nel secondo archetto 1 2 3 4 catenelle e qui adesso lavoro le mie maglie alte Iniziando con gli aumenti, quindi faccio una maglia alta e una maglia alta doppia nella stessa maglia. Ok, quindi lavoro le mie maglie, lavoro la mia manica, e ci ritroviamo alla fine del giro. Rieccovi allora finito il mio primo giro <coughs> ho chiuso nella prima maglia alta e ho ricominciato <coughs> scusatemi le mie maglie alte ovviamente ho fatto oh, un aumento sulla prima maglia e sull'ultima maglia quindi adesso devo lavorare il secondo giro il secondo giro dobbiamo fare 2 catenelle una maglia bassa nelle 4 catenelle una catenella e 7 maglie alte nell'archetto delle 3 catenelle ok quindi facciamo 2 catenelle una maglia bassa nell'archetto delle 4 catenelle una catenella andiamo nel nell'archetto delle 3 catenelle e lavoro 7 maglie alte 2 3, 4, 5, 6, 7. Una catenella, una maglia bassa, qui dove abbiamo le 4 catenelle. 2 catenelle, 2 maglie alte al centro delle due maglie. 1, 2 vado nel secondo motivo quindi faccio 2 catenelle maglia bassa dove abbiamo le quattro catenelle una catenella e 7 maglie alte proprio qui dove abbiamo le 3 catenelle l'archetto di 3 catenelle 2 3 4 5 6 7 una catenella maglia bassa nell'archetto delle 4 catenelle 2 catenelle e 2 maglie alte al centro delle due maglie alte ok bene continuate questa lavorazione allora questo punto si lavora su 5 giri quindi adesso siamo al secondo giro continuate fino al quinto giro e poi ricominciate dal primo ok quindi fate le 4 catenelle una maglia bassa nell'archetto di 3 catenelle ehm, 3 catenelle maglia bassa nel secondo archetto 4 catenelle e qui lavorate le due maglie alte all'interno delle due maglie alte quindi dobbiamo continuare con questa lavorazione fino ad arrivare all'altezza degli scalfi qui mi raccomando all'inizio e alla fine dovete fare gli aumenti ok per la mia maglia io ho già fatto la maglia una maglia nera e, che poi la metterò diciamo all'inizio del video insieme a questa maglia che sto facendo metterò anche l'altra quella l'ho lavorata con un filato um, e una lana acrilica quindi è leggermente più grande però l'ho lavorata sempre con l'uncinetto del tre e mezzo e Arrivata all'altezza degli scalfi mi sono fermata a 19 centimetri. Ora io adesso sto lavorando con il cotone, quindi non lo so se, diciamo, corrispondono i 19 centimetri. Quindi, man mano che vado avanti, provo il mio lavoro. Quando arrivo all'altezza degli scalfi, sotto le braccia. Poi dobbiamo chiudere, ok, per la mia maglia, quella nera. Quando ho chiuso il davanti e il dietro, per lasciare lo spazio delle maniche, io ho aggiunto 10 catenelle, quindi ho aggiunto un motivo in più, va bene? Comunque questo poi lo vedremo più avanti. Intanto adesso io vado avanti con la mia lavorazione e ci ritroviamo dopo. Rieccomi, allora io ho lavorato per 21 cm quindi sono arrivato all'altezza dei miei scalfi 21 21 21 e mezzo dipende poi come come metto il lavoro sul tavolo comunque io l'ho provato e a me va bene ora devo iniziare la mia lavorazione con le maglie alte qui quando arrivo all'ultima maglia alta poi chiudiamo oh, le maniche va bene quindi adesso io qui inizio la mia lavorazione lavoro le mie maglie alte normalmente quindi non faccio l'aumento inizio qui allora qui mi trovo una maglia alta seguente una maglia alta doppia in rilievo quindi vado sotto le catenelle e faccio una maglia bassissima e lavoro 1 2 3 4 4 corrispondono a una maglia alta doppia vado qui nella maglia seguente lavoro nella maglia alta doppia lavoro una maglia alta nella maglia alta lavoro una maglia alta doppia maglia alta doppia lavoro una maglia alta e nella maglia alta una maglia alta doppia vado avanti così fino ad arrivare qui all'ultima maglia alta e poi chiudiamo le due parti fatte le mie maglie alte adesso aggiungo altre 10 maglie quindi faccio come ho fatto nell'altra manica allora giro leggermente il lavoro vado nelle due costine e lavoro una maglia alta quindi esco da 1 esco da 2 ed esco da 2 giro il lavoro ed entro qui nelle due costine Ora per me è un po' difficile anche perché ho la camera qui davanti e quindi mi viene, eh, insomma, un po' difficoltà a farlo. Così. Ripeto, se non vi trovate bene, fate 10 catenelle, ok? E usate un uncinetto mezza misura più grande così le catenelle risultano morbide allora 6, arrivo a 10 maglie ok devo lavorare la decima maglia alta quindi entro nelle due costine e prendo il filo adesso prendo l'altra metà qui dove abbiamo iniziato il giro ed entro proprio qui non entro dentro la catenella ma intorno alla maglia ok esco da 2 esco da due esco da due e adesso chiudo qui nella terza catenella e adesso riprendo la lavorazione quindi devo lavorare adesso sempre a giro quindi qui mi trovo la maglia alta doppia e qui la maglia alta vado sotto la maglia alta e faccio una maglia eh, bassissima 1 2 3 4 catenelle che sono la prima maglia alta doppia adesso lavoro le mie maglie normalmente quindi dove dove mi trovo la maglia alta doppia lavoro una maglia alta e dove mi trovo la maglia alta lavoro la maglia alta doppia in rilievo così ok lavoro le mie maglie alte e ci ritroviamo qui dove abbiamo le 10 maglie alte ecco sono arrivata qui dove abbiamo aggiunto le maglie le 10 maglie alte quindi vado nella maglia faccio la maglia alta doppia maglia seguente maglia alta maglia seguente maglia alta doppia dobbiamo seguire il lavoro quindi non dobbiamo fare niente di particolare e lavoriamo adesso è facilissimo perché dobbiamo lavorare sempre a giro fino alla lunghezza desiderata quindi se volete fare una maglia potete decidere anche di fare un vestito dipende anche dal vostro filato dal colore insomma decidete voi cosa fare se volete fare un, un vestito o una maglia allora maglia alta maglia alta doppia maglia alta maglia alta doppia ecco faccio vedere ecco qua vediamo se riesco um, ad allontanare un pochino l'immagine ecco ok bene adesso lavoro faccio un po di giri poi riprendo la lavorazione della manica vi faccio vedere come riprendere la lavorazione della manica ma è facilissimo vi faccio vedere solo i primi giri dove dobbiamo lavorare qui dove abbiamo aggiunto le maglie ok quindi adesso lavoro sempre a giro seguendo sempre questo, questo punto, va bene? Eh, ci ritroviamo dopo. Allora, io sono andata avanti per un po' di giri, ancora non sono arrivata alla lunghezza desiderata perché la maglia è ancora corta, però vi faccio vedere l'effetto di questo filato a me sinceramente piace molto con queste sfumature a me piace molto allora io ho lavorato la mia maglia con l'uncinetto del 3 e mezzo arrivata all'altezza sotto il seno ho cambiato uncinetto e sto continuando la mia lavorazione con l'uncinetto del 3 del numero 3 ora comunque vi faccio vedere come dobbiamo lavorare la manica allora qui io ho finito il mio il mio motivo sono arrivato al quinto giro e poi ho iniziato il primo giro ok qui dove ho aggiunto maglie alte le 10 maglie alte in questo foro inizio a lavorare e lavoro le due maglie alte allora faccio le 3 catenelle che sono la prima maglia alta poi rientro e lavoro ancora una maglia alta 2 catenelle salto le due maglie e faccio una maglia bassa una catenella salto una maglia nella maglia seguente lavoro 7 maglie alte 2 3 4 5 6 7 una catenella una maglia bassa 2 catenelle e qui nel foro lavoro le due maglie alte 2 catenelle una maglia bassa qui dove abbiamo le quattro catenelle una catenella e 7 maglie alte nell'archetto delle 3 catenelle 4 5 6 6 una catenella una maglia bassa nell'archetto delle 4 catenelle 2 catenelle 2 maglie alte al centro delle 2 maglie alte 2 catenelle maglia bassa nell'archetto delle 4 catenelle una catenella e 7 maglie alte Nell'archetto delle tre catenelle: una catenella, maglia bassa, due catenelle e due maglie alte al centro delle due maglie. Quindi qui? dove abbiamo aggiunto le 10 catenelle abbiamo uh, aggiunto un motivo ok faccio il giro ci ritroviamo qui alla fine del giro eccomi sono arrivata alla fine del giro quindi ho fatto le mie sette maglie alte nell'archetto delle 3 catenelle una catenella maglia bassa nell'archetto delle 4 catenelle 2 catenelle e chiudo qui dove ho iniziato con le due maglie alte e ricomincio 3 catenelle rientro e lavoro una maglia alta faccio una catenella e lavoro le mie maglie alte le tre maglie alte chiuse insieme usate prendo un po di filo eccomi quindi 1 2 3 3 catenelle salto una maglia maglia seguente 3 maglie alte chiuse insieme 1 2 Fatta male, non mi piace. Ok, quindi il punto lo sapete. Dovete lavorare sempre a giro fino ad arrivare alla lunghezza della manica desiderate quindi se volete una manica lunga o una manica tre quarti una manica corta decidete voi come volete la vostra manica ok ecco fatto questo fatto poi la manica facciamo anche alla fine facciamo un bordino un bordino magari intorno allo scollo oppure lo possiamo lasciare così come preferite però alla fine della manica poi farò un bordino farò un semplice bordino a maglia bassa quindi adesso vado avanti ci ritroviamo poi ehm, per finire la manica eh, la manica con il bordino eccomi allora io ho finito le mie maniche ho fatto delle maniche a tre quarti in pratica come nella foto alla fine ho fatto un semplice ehm, giro a maglia bassa quindi ho rifinito la mia manica in questa maniera voi se volete potete fare un bordino un pochino più alto a maglia bassa oppure scegliete voi un bordino che più vi piace ecco dove finire L'altra manica vi faccio vedere dove ho iniziato a fare il mio punto basso quindi mi trovo qui dove lavoriamo le sette maglie alte quindi sto finendo il mio giro faccio le mie due catenelle e chiudo qui dove abbiamo le due maglie alte faccio una catenella rientro e lavoro una maglia bassa salto la maglia bassa e vado qui dove abbiamo le sette maglie alte quindi lavoro le mie sette maglie alte saltando la maglia bassa stringo un pochino per fare tipo come un pulsino però stringo perché la manica a me non piace così è troppo larga e quindi la stringo un po quindi lavoro le mie sette maglie basse sulle sette maglie alte allora Adesso salto la maglia bassa e vado qui dove abbiamo le due maglie alte. Vado al centro delle due maglie e faccio una maglia bassa. Salto la maglia bassa e lavoro le sette maglie alte. Quindi in ogni maglia alta lavoro una maglia bassa. un bordino molto semplice che la maglia è già lavorata è bella di suo quindi um, non mi piace fare un bordino particolare ecco allora qui abbiamo le due maglie alte al centro delle due maglie lavoro una maglia bassa continuo così fino alla fine del giro alla fine del giro faccio un secondo giro di maglie basse e poi chiudo la mia lavorazione ok quindi fatta la rifinitura nascondiamo tutti i fili e la maglia è finita adesso la metto nel mani sul manichino vi faccio vedere come viene indossata spero che questo progetto ripeto ancora una volta questo non è un mio progetto ma è un progetto di una bravissima creatrice Ragna cordalù eh, l'ho contattata e ho chiesto se potevo fare il video lei molto gentilmente eh, diciamo mi ha, mi ha dato il consenso e quindi spero che ho accontentato le mie ragazze del mio gruppo e, e spero anche di vedere tante maglie fatte da voi va bene io intanto vi saluto vi ringrazio e al prossimo tutorial un bacione a tutti ciao